Buonasera. Buonasera. Chi abbiamo questo martedì? Presentati. Allora, salve a tutti, io sono Igia Vascego, sono una scrittrice. In questo momento sono anche, ho no, visto che parleremo di Roma, sono romana. Somala perché sono figlia di, di Somali venuti qui nel, negli anni 70, ma sono anche romanista nel senso proprio della squadra di calcio. Ecco, questa è un'informazione importantissima. Direi proprio di sì. <ride> proprio di sì. E, e allora, noi siamo qui per parlare con i Giaba di questa storia di maschi bianchi morti e il maschio bianco morto che Appare nella locandina di questo incontro e gli l'imperatore Augusto. E è un busto in bronzo dell'imperatore Augusto. E, però e questa storia non la vorrei raccontare io, perché la vorrei, vorrei che la raccontasse Giaba perché lei sa raccontare molto bene le storie. Per cui. Allora, proviamo a raccontarla è una storia che si lega molto anche al discorso attuale che si sta facendo sulle statue no? dopo la morte di George Floyd voi avete visto no? che eh, ci sono state proteste in tutto il mondo non solo negli Stati Uniti si è parlato molto di statue, di cosa fare di, dove, eh, di ricollocarle o addirittura di rimuoverle no? e questa statua ha avuto una storia abbastanza curiosa perché è, è, è databile intorno se non sbaglio al 30 al 25 avanti Cristo, è conservata al British Museum di Londra però è stata rivenuta in, nella Nubia, nell'attuale diciamo Sudan no? che ci faceva gusto in Sudan, in realtà è molto interessante perché voi sapete che Roma Antica eh, aveva, si dice sempre Ixutleones, no? Che i romani non sono andati in Africa, invece i romani sono andati come in Africa, a parte l'Egitto, ci sono state anche alcune, poi il professore mi mi correggerà alcune penetrazioni, alcune esplorazioni, e, e diciamo che le truppe egiziane le truppe romane che si trovavano in stanza in Egitto spesso si, veniva, si confrontavano con i nubiani. E in una, in una di queste di, in uno di questi confronti, è una un gruppo appunto di romani è stato, è stato in qualche modo attaccato da un contingente, un esercito proveniente da Meroe che era guidato dal re Teritekas e dalla regina Amani, Am Am ah, io non so mai pronunciarla, però Amani Renas. Eh, commedio... insomma, è una esatto. Doveva assomigliare un po' a me questa, sign questa signora, Insomma, però la cosa che a me ha colpito è che questo è stato d'Augusto. Eh, di, di solito, quando c'è una guerra, ci sono anche i bottini di guerra. Questo era un bottino di guerra, e in qualche modo, per sfregio, hanno seppellito il, eh, Augusto sotto il palazzo. No? Eh, proprio perché si do doveva essere calpestato, era il potere straniero che doveva essere calpestato. Il, il paradosso è che questo che doveva essere lo sfregio è quello che però ha riportato questa statua fino a noi, no? di come le storie in qualche modo sono... Eh, hanno degli esiti paradossali, cioè loro avevano fatto comunque decapitare questa statua, eh, avevano seppellito la testa, l'avevano eh, ogni volta che passavano di lì ci sputavano, eh, calpestavano, eccetera, però grazie a questo sfregio oggi abbiamo una statua di Augusto, tra le più belle al mondo, no? Cioè, quegli occhi eh, che ti sembrano guardare dall'antichità, insomma, è, è, è formidabile. Secondo me è una storia pazzesca. E poi comunque ci fa capire una cosa: che Roma. Era curiosa sull'Africa e questa è una cosa che mh, è chiaro che non, non possiamo parlare di, di, di, di Roma che ha esplorato, di Roma che ha conquistato, di Roma che ha fatto cose in Africa, per carità, perché poi noi non ci pensiamo, ma la storia è anche contemporanea, insieme alla, a, a Roma c'erano anche vari altri centri in Africa, c'è un bellissimo libro eh, sull'Africa antica di Fauvel che, che vi consiglio di leggere. Eh, e Quindi veramente noi dobbiamo pensare la storia anche antica come una storia globale che in vari centri si svolgevano vari avvenimenti, a volte questi avvenimenti si toccavano come nel caso dell'Augusto di Meroe. Ecco, eh, questa insomma è in effetti una bella storia che meriterebbe di essere raccontata, anche perché in fondo, insomma, lì la questione della datazione resta sempre un po' difficile. Però è anche vero che se si tratta di una statua di Augusto, eh, quando non era insomma, ancora diventato il divo augusto eh, in effetti ha un significato se fosse invece un, una statua successiva eh, potrebbe essere anche una di quelle immagini che si portavano dietro nella, eh, ne, negli accampamenti allora in questo caso potrebbe anche non essere necessariamente una, una statua però insomma so, un, una statua intera però la cosa interessante ci porta anche a eh, mettere in, uh, così, in discussione quello che è stato detto da molti classicisti anche che normalmente lucidi eh, quando è venuta fuori la storia di George Floyd questo è successo l'anno scorso e eh, a questo proposito sono venuti fuori eh, tutti questi commenti su queste statue che venivano buttate giù o comunque venivano oltraggiate e è venuta fuori questa storia della cultura della cancellazione, cioè della cancel culture e molti classicisti sono veramente spaventati perché hanno detto beh allora che cosa dobbiamo fare, dobbiamo buttare giù il stato di Augusto, di Cesare?". si sono un po' spaventati, e un po', era un po' come l'idea di quando dicevano "Ah, guardate che se vengono i comunisti vi portano via tutte le loro proprietà No, erano gli slogan elettorali e adesso direbbero la stessa cosa quindi vengono, adesso vengono gli immigrati e gli amici degli immigrati a buttare giù la nostra civiltà che ovviamente è un'enorme sciocchezza e, e, e anche perché naturalmente si dice sempre che bisogna contestualizzare ma anche nel caso dell'italia è necessario contestualizzare come fare a, allora a no è molto interessante quello che mi chiedi perché noi partiamo dal presupposto di una classicità eh, appunto maschi bianchi morti quando noi sappiamo che roma antica ma in generale l'antichità era, era veramente un passaggio un attraversamento no roma io la penso più come una società transculturale no Effettivamente lo era perché quando si parla di impero, l'impero romano aveva eh, sì, si parlava greco e latino. Ma appunto, c'erano come lo si parlava il greco e il latino? C'era l'accento? No, io ogni tanto penso a questo latino con gli accenti non so, siriani quanto spagnoli. No, quindi dobbiamo partire da questo: che la classicità non è quella, non, non è le statue di marmo bianco che vediamo oggi, perché le statue di marmo bianco erano statue colorate e facevano vedere. Effettivamente, questa nuanza dell'impero. Quindi, già questo dovrebbe dare conforto ai classicisti. La cosa che dovrebbe anche dare conforto ai classicisti, secondo me, è che non dobbiamo oh, parlare di cancel culture. Cancel culture, secondo me, è una più una, un, un frame mediatico. In realtà, quando si parla di statue, soprattutto di statue contestate che si portano addosso un, un passato scomodo. È chiaro che dobbiamo vedere caso per caso, dobbiamo vedere anche il contesto geografico dove questo succede. Per esempio, quando eh, gli afroamericani hanno chiesto la rimozione di alcune statue, eh, vi faccio proprio un esempio, una Central Park di un ginecologo del, di Marion Sims, che è stato sì il padre della ginecologia, però non si parla delle madri della ginecologia, che sono state le schiave che lui ha usato per gli esperimenti. Ecco, le donne afroamericane hanno chiesto che quella statua fosse rimossa, hanno fatto delle performance e la statua è stata rimossa in, una, in, una, in, una, in un ambito, in una cornice di confronto su cosa era quella statua, poi era anche una statua moderna, Invece è chiaro che nel contesto italiano le cose sono diverse, noi abbiamo le tracce del fascismo, è chiaro che le tracce del fascismo non le vogliamo rimuovere, sono, sono pesanti, portano dietro un, un portato pesante, ma quello che possiamo fare è quello che diceva anche Gianni Rodari in un suo articolo proscritto per il foro che aveva scritto per un poco prima delle Olimpiadi di Roma, che noi possiamo aggiungere. Secondo me, eh, cioè lui voleva la rimozione, ma subito, finita la guerra, ha detto adesso ormai cosa ci possiamo fare? Non le volete rimuovere? Almeno aggiungiamo qualcosa. Che cosa sono queste statue? Contestualizziamole. Ecco, io siccome sono un po' ossessionata dalle tracce del fascismo e del colonialismo nella città di Roma, anche perché si portano dietro una visione tossica del mito di Roma, no soprattutto Mussolini aveva questa visione molto tossica, lui non amava Roma, però voleva usare il mito dell'impero, no? non a caso voleva farsi seppellire vicino ad Augusto, cioè il suo più grande sogno era farsi seppellire vicino proprio al Mausoleo di Augusto, eh, aveva tutta la zona di Sant'Augusto imperatore, è eh, eh, in qualche modo anche fascistizzata per questo motivo, non ci è riuscito, però eh, eh, era il suo disegno. Come suo disegno era imitare Augusto in tutto c'è la zona di Piazza Venezia oggi no? che era già stata deturpata in età liberale col Vittoriano mezza Roma medievale era andata via per questo l'altra mezza Roma medievale e anche un pezzo di Roma antica se n'è andata via per via dei fori imperiali perché l'idea di Mussolini era legare la Roma antica e isolare i monumenti della Roma antica legarli alla sua Roma che era l'euro, quella dell'esposizione però cosa? Attraverso Piazza di Porta Capena, che oggi è vuota, o mezza vuota, poi vi dirò perché è mezza vuota. Prima c'era la stele di Axum, che era il bottino coloniale di Mussolini. La stele non l'ha portata per a caso, non ha scelto un monumento verticale a caso, perché gli antichi romani portavano gli obelischi no? come bottini di guerra. No? Dall'Egitto si sono portati tanti obelischi, Roma è piena di obelischi per questo motivo. Quindi voleva il suo obelisco augusteo, quindi il suo obelisco augusteo effettivamente era la stella di Axon che l'Italia ci rimetterà, quella repubblicana ci metterà tantissimi anni a restituire in modo assolutamente roccambolesco. In quella, sta in quella piazza oggi troverete due colonnine disperse nel traffico, e secondo me i romani non sanno cosa, cosa sono quelle due colonnine, sono in realtà un monumento all'11 settembre che nemmeno, cioè, un brutto monumento all'11 settembre, perché secondo me dovevamo fare un bel monumento all'11 settembre alle vittime di quell'atroce quell attentato, ma in quella piazza forse avremmo dovuto fare un monumento alle vittime del colonialismo italiano, che sono state brutalizzate dai gas. Eh, eh, eh, questo sì, eh, eh, poi vabbè, vabbè. I, rom, i romani per i hanno questo problema dell'obelisco diciamo, dell di Axum che era considerato come un punto di ritrovo, per loro era più o meno come la famosa lampada Ostram che c'era alla stazione Termini sì. Quindi aveva perso completamente. Io, io dubito che un, eh, diciamo, un romano che non abbia fatto degli studi specifici sappia veramente dove si trovasse Axum. E questo è un aspetto interessante. Però io ti volevo chiedere un'altra cosa. Tu, ovviamente, ti sei occupata, tu oltretutto vieni da molto più a sud tua, le, tue, le origini della tua famiglia sono molto più a sud sia di Mero che di Axum andiamo proprio nella zona eh, insomma alla fine del, del, del Mar Rosso insomma un posto dove di fatto i romani se ci andavano ci andavano come mercanti insomma come, o, o più tardi anche come missionari cristiani e invece eh, però eh, tu ti sei occupato hai fatto un libro su Uh, uh, sulla romanità, uh, proprio di, uh, su, su quello che si trovava, uh, de, che il fascismo aveva lasciato a Roma e il rapporto con la Roma e la romanità. Ma paradossalmente questo libro è rimasto meno, ha interessato di meno uh, quelli che normalmente vengono a fare i leoni di tastiera, i eh, detrattori. E lì vorrei aprire una piccola parentesi, perché il, um, il web, soprattutto i social, sono pieni di grandi amanti di Roma e della Romanità. Però eh, spesso sono persone che non leggono libri su Roma antica oppure, magari, così guardano le, la divulgazione eh, sui media, hanno magari letto anche qualcosa, hanno reminiscenze scolastiche, però, in realtà, non vogliono leggere molto perché, secondo me, avrebbero paura. Che, del, che certi miti finissero un po' per andare via. E questo mi ricordo un po' come quando c'è stata la storia di Charlie Hebdo: c'era questa vignetta dove si, si vedeva il profeta Mohammed che diceva: È difficile essere amati da dei deficienti. E tutto sommato come storico di Roma io mi immagino molto bene un Augusto, o un Cesare o un Costantino dire esattamente la stessa cosa a proposito di queste persone che tirano fuori sempre queste cose sulla grandezza di Roma, i legionari e tutto, e tutto il resto. Però in realtà si sono, sono presa con te soprattutto a proposito dell'eroe fondatore di Roma. Di Enea. Sì. Raccontaci questa storia perché questa è un'altra allora, storia interessante. No, no, questa è interessante. Faccio un piccolo inciso: da in Somalia ci sono venuti gli antichi egiziani, le Hatshepsut, la faraonessa, sì, no? per, per l'incenso. In Somalia, insomma, ne sono venuti loro. Però ecco, questa storia è molto interessante, mi ha fatto capire molte cose perché io, comunque, penso sempre che, per esempio, i monumenti, la storia. Deve essere contestualizzata. Io non sono per la distruzione, ma sono per l'aggiunta, no? come dicevo prima. E sono sempre lì a tessere no? la mia tele di Penelope senza sfilarla il giorno dopo. Però ecco, la cosa che è successa è che ho curato un libro... Eh, anche Superman era rifugiato un libro per ragazzi, scuole e medie diciamo il nostro target eh, coinvolgendo gratuitamente illustratori e scrittori perché andava tutto in beneficenza era un libro anche legato all'UNHCR quindi univamo vari rifugiati, quelli di oggi, quelli di ieri c'era Poirot, alcuni anche di fantasia c'era Poirot, eh, c'era appunto Nadia Comaneci Freddie Mercury, Dante in qualche modo no? e che aveva avuto un'esperienza di esilio con i, con i rifugiati di oggi. Chiaramente c'era Enea, no? Enea con suo padre sulle spalle, il figlioletto, c'è cioè quell'immagine lì. E la cosa che mi ha meravigliato è che veramente io mi occupo da tanto tempo di fascismo e il libro Roma Negata, abbiamo fatto di tutti, monumenti, eccetera, eccetera, tranquille, su internet non mi è mai successo niente. Invece su questo libro per ragazzi ci hanno dedicato degli striscioni, a parte che la prima recensione è stata una recensione da un noto organo di estrema destra, anche la seconda e anche la terza, quindi non era Repubblica, non era il manifesto, ma tre organi di estrema destra che mi ha preso un colpo, devo dire. E la quarta cosa sono state degli striscioni in tre città italiane dicendo Enea non è un rifugiato, voi manipolate la storia. E lì ho capito quanto... Si deve molto lavorare nelle scuole su Roma antica. Perché è un mito che mh, non deve essere lasciato a, a chi non la sa interpretare o a chi la interpreta male, no? Perché Roma ha fatto tante guerre, ha fatto anche tante opere eh, diciamo, architettoniche, cioè, Roma è veramente complessa, cioè, poi non, noi parliamo di storia romana, tu, tu sei professore quindi lo sai meglio di me, è veramente eh, Roma Repubblicana, Roma Imperiale, Roma Tardo Imperiale, sono veramente cose diversissime, persone, costumi, quindi mh, è qualcosa che mi ha molto colpito e penso che spero che qualcuno molto competente possa fare un giorno dei romanzi su Roma Antica, no? perché a noi ci ha rovinato il peplum un pochettino. No? Poi no, <ride> no, e Poi alla fine ci sono anche le esigenze del cinema americano per cui vogliono Cleopatra, deve essere per forza scura, cioè, era Macedone, insomma... Era, era Macedone. Eh, sì, sì. Su Annibale non si sono messi d'accordo. Le sue belle non riescono a fare un film, è una cosa che mi sono chiesto il motivo e non, non lo so, Ma io è... sono rimasta però ai film proprio quelli lì degli anni 50, anche no? loro era, si salutavano tutti romanamente, secondo me questa cosa ha rovinato un po' l'immaginario perché i romani non è che si salutavano Ave Cesare ogni due secondi, no? quindi è... è, è in realtà la cinematografia ha fatto parecchi danni, magari potremmo fare altri film un po' migliori, non so. Però ecco, a me è colpito questa storia perché secondo me la storia romana va studiata meglio, va studiata anche nella sua, nel suo essere così globale, no? perché è interessante. Io non posso che essere d'accordo, però certo il, il problema è che la storia romana e anche ad esempio il diritto romano su, da cui poi discende il, eh, il eh, diritto italiano e non solo, e ci sono eh, tanti aspetti che in effetti hanno fatto sì che per tanto tempo la storia romana fosse uno dei capisaldi del, dell'insegnamento. Eh, Uh, umanistico e non solo umanistico. Ora sembra diventata un po' una cosa di nicchia e forse, eh, diciamo, uh, questo è ovviamente un male, però in qualche, in qualche modo permette anche di rivedere le cose in maniera diversa, proprio perché in fondo la storia antica è diventata una, una terra straniera anch'essa e forse il momento di poter rivedere le cose in maniera più globale. Certo, se poi ti, ti mettono lo striscione a Orvieto, eh, in cui insomma, poi a Orvieto non, non capisco perché proprio a Orvieto hanno deciso che tu avevi eh, infangato la buona, il buon nome di Enea, e eh, certo, non andiamo, non, non, non, faccio, non si fa molta strada. Io Però, e gli altri A questo proposito, appunto, insomma il tempo ovviamente è volato, ci sarebbero state tantissime altre storie da raccontare. Ma eh, quello che gli volevo chiedere: in genere chiedo sempre agli, eh, agli ospiti eh, che cos'è un antichista. Ma lì forse sarebbe bene correggere il tiro e dire che cosa dovrebbe essere un antichista, come potrebbe rendersi più utile di quanto non lo sia già adesso? Allora, eh, prima di tutto, grazie che ci ha detto che c'erano dei peplum su Annibale, io parlavo di film recenti, no? Perché qualcuno ha detto che uno dei problemi è stato il Gladiatore di Ridley Scott. Eh sì, sì infatti c'è un commento, sì, qualcuno no. se la prende con il Gladiatore, ma, ma, ma, eh, ma... No, non lo so, a me non, non era piaciuto tanto, quindi non so se ha creato danni o no, questo, questo non lo so. Però eh, per rispondere alla domanda molto importante, secondo me un antichista dovrebbe essere un ponte, un quasi un mediatore culturale, perché Roma antica... Io... Non si sente. sente? Roma antica è la mia quotidianità. No? Cioè, per me che sono romana ab io abito in un quartiere dove abbiamo i palazzi e l'acquedotto abbiamo Porta Maggiore qui vicino per me è la mia quotidianità quindi in un certo senso Roma è in per un romano è la sua vita per gli altri è qualcosa che però è entrato nella cultura quindi noi siamo un po in qualche modo infarciti di quella romanità antica e conoscerla sarebbe bello no e quindi chi, chi la conosce chi l'ha studiata potrebbe veramente fare una mediazione culturale fare un ponte tra il passato e il presente chissà il futuro ma secondo, eh, me, sì. secondo me questo punto sì. potrebbe sì. aiutare la causa non lo so, Francesco Totti fa tutto, io sono romanista, quindi Francesco Totti fa è... tutto, Ma, però ecco, io posso, credo che ehm, la causa la possano aiutare voi che, che l'avete studiata, la storia antica, e, e soprattutto sarebbe bello ecco, vedere mh, anche dei prodotti, Prodotti pop popolari, no? Però fatti bene, no? Che ci possono veramente instradare eh, dentro una materia che secondo me abbiamo, conosciamo un po' tutti, però superficialmente, no? E, e quindi sarebbe bello introdurre, introdurreci. A, anche, a me mh, mh, colpisce sempre no, questa transculturalità che va dalla Spagna a, a Liria, come si diceva, all'Eptismania. A no? Penso sempre quando penso uh, vicino alle terme di Caracalla, no? che questo Caracalla che ha avuto una storiografia pessima, insomma, eh, alcuni lo hanno molto molto odiato, però ecco era figlio di uno di Leptismania. Di una che veniva dalla zona eh, della Siria e chi non che lo che questo signore era in Libia. La Spagna è in Libia, sì. Libia, Siria, quindi diciamo, e aveva il nome, diciamo, il soprannome di un mantello gallico. Quindi, insomma, è interessante. Già, quello, già Caracalla ti dice quanto no, effettivamente questa Roma di pastori si è trasformata nel tempo e eh, quanto Caracalla, noi facciamo parte di questa trasformazione, in effetti. Caracalla è quello che è emanato un editto nel 212, che esatto. è stato... Certamente è stato, è stato lungimirante, poi sono presa con lui per tutta una serie di altre cose. Eh, dire una cosa, l'Italia dovrebbe un pochettino imitare il Caracalla della Costituzione, cioè a noi serve non lo Yussoli, non lo chiamate Iussoli ma chiamate la riforma della cittadinanza per snellire le pratiche burocratiche che stanno asfissiando i figli di migranti che vivono in questo paese. E un giorno parleremo di questa cosa, ius non, non sta chiedendo nessuno il diritto di suolo, ma stiamo chiedendo appunto la riforma sulla cittadinanza e in un certo senso Roma Antica è riuscita a fare una fotografia del reale, era talmente cambiata che secondo me era quasi naturale fare quella costituzione lì, quindi anche noi dovremmo fare la fotografia di quello che siamo diventati oggi e io ormai ho 47 anni ma ci sono ragazzi giovani ci sono bambini, veramente una società transculturale l'Italia, ecco potrebbe un po' imitare il passato, non sarebbe male e certo, oltretutto poi Roma Antica I Iussoli non ce l'aveva eh, perché insomma eh, non in compenso è... la civitas che era tutta un'altra cosa e su questa nota molto dot eh, ringraziamo Ijaba Sheigo per, per le sue storie e consiglio a tutti di leggere poi le storie che ha scritto ve le andate a cercare perché eh, è, un, è un punto di vista molto interessante che serve certamente agli antichisti e anche a voi altri che non avete la fortuna di essere antichisti grazie a tutti e buonasera grazie